Ciao, un modifier che risulterà ehm, familiare a chi ha a che fare con i programmi di disegno è il modifier lattice. Se Hook ci faceva spostare alcuni pezzi del disegno grazie ai vertex group, lattice può funzionare anche senza. Però lattice, come vedete, da solo è in rosso, ha bisogno di qualcos'altro, ha bisogno di un oggetto però di tipo lattice. E quindi io lo devo creare sulla mia scena. Mh... Creo un oggetto e lo trovate qui nell'elenco lattice. Eccolo qua. L'oggetto lattice è un oggetto che vi appare inizialmente come un cubo, è un oggetto di blender generico, si, eh, si può usare anche per le mesh. Ha delle proprietà speciali, qua giù. Che la risoluzione, come vedete, eh, ha questi tre valori. Perché la risoluzione può cambiare sulle U, e vedete che aumenta il numero di linee in orizzontale, sulle V e aumentano il numero di linee sulla profondità e sul W che è quest'altra direzione quindi eh, nel momento in cui io ho un disegno potrebbe non servirmi per niente quello delle V e quindi potrei portarlo anche a 1 invece di 2, la profondità è, è un disegno e eh, magari qua mettiamo delle mh, un, un po' più piccoli, facciamo 4 per parte, ecco. Allora, questa è un, una scatola di deformazione, diciamo. Quindi io la devo prima preparare rispetto al mio disegno. Quindi la ingrandisco e eh, faccio in modo che il mio disegno ci sia interamente contenuto. Non è obbligatorio, eh, però questo determinerà la zona dove avverrà la mia deformazione. Lo restringo un pochettino e adesso che, che potete vedere che eh, diciamo, il disegno è racchiuso qui dentro, se io eh, vado nei modifier dell'oggetto grease pencil in lattice e scelgo l'oggetto lattice che ho appena creato, non succede niente, però eh, quello che eh, mi è permesso adesso è modificare l'oggetto lattice e quindi devo andare in edit mode dentro l'oggetto lattice e vedete un po' come una mesh a tutti questi punti, voi li potete prendere. E spostare e il disegno verrà deformato quindi grazie allo spostamento di questi elementi quindi mh, avete la possibilità di creare delle deformazioni di forma che sono molto versatili soprattutto perché appunto l'oggetto lattice in qualsiasi momento potete cambiarne la risoluzione e vedete anche se a una certa forma non perde diciamo mo le modifiche fatte a meno ovviamente di fare quello che ho fatto adesso cioè cancellare una riga e ricrearla quindi vi consiglio prima di prepararvelo eh, in questo caso appunto per esempio non mi serve profondità mi bastano di, di una direzione e quindi in edit mode sull'oggetto lattice posso andare a creare la deformazione come tutte le solite mh, proprietà dei modifier la strength da 0 a 1 determina se il lattice funziona o no e con questo vertex group potrei farla agire solo su alcuni vertex group oppure come al solito su alcuni layer su alcuni materiali posso fare delle deformazioni anche molto complesse e animarle nel senso di decidere se devono esserci o no grazie alla strength prendiamo questo esempio non ha alcuno squash and stretch e però ho creato questo lattice appunto con solo 5 e se eh, nel mio oggetto grease pencil aggiungo il modifier lattice con questo adesso posso deformarlo e quindi posso andare in edit mode nel mio lattice e per esempio allungare verso il basso questi due punti e magari anche un pochino questi di z e invece questo Qua, eh, abbassarli moltissimo. Z, e vedete adesso la palla passando attraverso il lattice viene deformata: in pratica è come se gli applicassi successivamente uno squash and stretch, in questo momento non sta funzionando benissimo, quindi adesso magari cancello questo lattice, ne creo uno nuovo, molto semplice, vado nella posizione più bassa, eh, ricordatevi di disabilitare la registrazione, altrimenti viene registrata anche le modifiche che fate al lattice come se fossero animate. Allora nella posizione più bassa, in maniera che tutta la palla sia compresa, e adesso appunto lattice con questo e vado a deformare il mio lattice così ecco che adesso quindi la palla verrà deformata solo nel momento in cui passa attraverso il lattice e quindi vedete viene deformata in quell'istante eh, ovviamente un pochino mh, viene deformata ancora eh, nella parte di sopra posso usare le proprietà della deformazione qui per dire la strength la metto a 0 e registro poi quando invece è a 25 la registro di nuovo a 0 e sarà qui nel punto centrale in cui la metto a 1 e registro e quindi adesso il lattice farà la sua deformazione nella parte più bassa e poi nella parte alta non lo farà e quindi posso decidere in pratica andando in edit mode e regolando la, il mio lattice posso decidere la quantità di deformazione da dare eh, senza farlo fin da subito Quindi, vedete se lo faccio di poco è uno, uno squash piccolo se lo faccio di tanto Ovviamente in questo caso è particolarmente strano, però come vedete eh, la palla rimbalza di più. Quindi è un modo eh, per non registrare sotto forma di deformazioni di fotogrammi queste cose, ma di demandarle a una modifica fatta dopo e addirittura appunto con la possibilità eventualmente di disabilitarla momentaneamente per non vederla, di cambiarne la forza, l'influenza, di farla agire come sempre solo su alcuni elementi e non su altri.